Andiamo a mangiare? Bene! Incontrata di recente Mikana Kassima? <ride> Avete visto? Mi ha appena sghitato il corpo in testa Wow, guardate che vista! Madre! Pronti? Via? Ciao a tutti, sono Sebastiano Serapini e... Andiamo a mangiare? Sushi, andiamo al palazzo del governo di Shinjuku pronti? dovete sapere che la nostra Kumiko è la prima volta che va a mangiare sushi a Sushi Zanmai. Beh, il menù già lo conoscete, penso perché ormai veniamo spesso prendiamo lo shion è arrivato sushi Nengawa, questo qua è il preferito di Kumiko vi ricordate Kumiko che era disperata perché nel video del Chawamushi erano venute delle bolle? guardate che anche a sushi e misammai ce l'hanno tadakimasu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 Siamo pronti per mangiare La nostra Kumiko mi ha detto Io gli ho detto Ma c'è l'ordine di mangiare i sushi Sapete che ho fatto il video con l'ordine dei sushi Lei mi fa No ma non ti preoccupare Mangiare come vuoi Ormai non li rispetta più nessuno Queste tradizioni Guardate come tiene bene Le, le, le chopstick la nostra Kumiko <ride> Ha detto che è molto diverso Da quello che ha cucinato lei per il nostro merito Ma questi sushi vanno dedicati Vero ormai è tradizione Ika Tadakimono Eh? Che cosa? No, non ha funzionato perché sto che le dedichi dai questo è per te Marco Togni eh Marco? Marco Toni Prendiamo questo bel pezzo di salmone E lo dedichiamo a Andrea Seccoie. Yeah. Ovviamente bisogna dare Alla Kumiko il pezzo più buono Però io sapete che non sono un gran fan Del tonno, adesso mangio il mio preferito che Kumiko doveva cucinarcelo così Il Mushi, Ma non le è venuto, chissà come mai Alla nostra Kumiko Piacciono i sushi bianchi Ecco qui un pezzo per Doni Dedichiamo il prossimo Il prossimo pezzo di sushi Per Mary B, torna a fare video per favore Mary B questo pezzo è per te Guarda qua che Kumiko ti sta dedicando questo Funko Pop Italian te eh? funko? funko Pop, pop. Italian. italian Questo è per te. Questo è un pezzo di Ikura che non piace molto a Kumiko, ma a me piace tantissimo, quindi questo non posso che dedicarlo a Lilletta. Grazie sempre per le intro. The Slab questo è per te. Per te. Per te. Per te. Per te. Sì. <ride> Io dedico questo pezzo a Stefano Piffer. Appena arrivato in Giappone, Stefano Piffer. E lo vedrò presto, quindi non vedo l'ora. Questo è per te. Il prossimo, la nostra Comico, lo dedica a Caius. Caius, Caius 90. 90. 90. 90. Eh, mm. vai. Ah, sono sì, 90. Sì, sì, sì. Non aveva capito che era il tuo nome. Però ringrazio anche hakanai te ti commento stacchio. Non ho fatto ah ,なるほど. Hakana <laughs> io, eh. Ti ho detto che hai fatto il commento su hakanai e gli ha fatto sorridere, allora mangia questo pezzo di sushi per te. Caiuti. Kampai Caiuti. Caiuti. Caiuti. Ah, 12 giorni mai nel commento sta <ride> Ok, già Mi hai chiesto che cos'è? Ma non è questo il suo nome? 12 ore fa Flaminio, questo è per te Lo mangio io perché Kumiko è piena Quindi ti mangio questo pezzettino per te, ok? Pronto, Flaminio? Flaminio ah, Sì Adesso ne mangiamo uno per il nostro Yari Yari Yari Yari, doretta bene notame Yari, L'ultimo pezzo di sushi è per te, dalla nostra Kumiko Ok, che si prende il taco Okay. Il prossimo è no dedichiamo a Nanako Chan che ha una domanda per Kumiko. questo modo, daingo, Dango? Ehi, è vero? Dango? Ehi, è eh, Dango? Ehi, È Ok nanoko chan mi ha detto la nostra Kumiko che sa cucinare i dango Quindi nel prossimo video ti faremo un video dedicato visto che ce l'hai chiesto nel commento Allora questo pezzo non è per te scusaci ma ci sarà un video dedicato quindi aspetta quello Ok Melissa mangiamo un pezzo di sushi per te l'ultimo pezzo di sushi Grazie sempre ai commenti grazie a tutti io li prendo un po' a caso O devo prendere il telefono da subito accidenti Comunque nel prossimo video di sushi guarderò per bene a chi dedicarli Cioè nel senso, scorrerò la lista dall'inizio quindi questo è l'ultimo pezzo di sushi Melissa ti becchi un bellissimo bellissimo anago. Bello, ci hanno anche regalato gli adesivi di Sushi Zamma, eh. Ciao Kumiko! Ciao. Come va? Bene! Dai, andiamo! Ah. We are on the run tonight! Do you know this song? Uh, uh. Ski? Uh. Conoscete la canzone on the run <laughs> se non la conoscete? Traila! Vi fa ridere che ogni volta che attraverso una strada: We are on the run tonight Vedete, è un po' una moda We are on the run music video, mità? Mità vi ho chiesto se appena hai visto il video di, Mi, di On The Run E ho detto di sì Questo è il pesce palla Se non vi siete visti il video sul pesce palla Andatevelo a vedere che sono stato a mangiarlo quando ero a Nara Non vedo l'ora di tornare a Nara Perché farò un altro shooting con quella marca E come si chiama? Quella marca che si chiama Bloody Mary Vi lascio un po' di foto qua pa, pa, pa, pa. Faccio uno shooting con loro Quindi a Osaka Poi vado anche a Kyoto e a Nara Così vi faccio vedere Anche la nostra Kumiko di recente è andata a Nara Stiamo per andare al karaoke Quello laggiù Uta Hirova Questo ve lo consiglio davvero Perché è il karaoke che costa di meno in assoluto Perché di solito nei karaoke dovete prendere dei drink Invece in questo è l'unico dove non serve E nei giorni della settimana Se restate solo un'ora guardate Costa veramente poco Se volete andare a fare il date all'internet o caffè eh, Per 30 minuti sono 185 Se invece volete andare nei giorni della settimana Dalle 8 alle 6 qui Costa solo 145 yen per 30 minuti Lei non ci crede ma andiamo a scoprirlo insieme Comico Uta Sei brava a cantare Are? No! Sì! Bravissima! Come mi te mite se vanno anche io qui? Ciao, amore! Non cotate? Cotate! Ciao, ciao, Giuseppe! Dovete sapere che lei canta sempre le canzoni nei miei demo. non è Nagarettara utaerun janai? No, ma è che la prendi in giro, ma non è vero, mi diverto sempre un sacco Allora qua dovete scrivere il nome, già kumiko te 2, 2, qua quante persone? Mezz'ora, E ok, in generale. Comunque guardate, con anche i drink è solo 145 yen, sta so veramente poco Adesso kumiko canterà per noi You're gonna sing for us, right? Bokura Mmm, c'è un sapore molto dolce Amai, dolce ci mettete gli e te. Dolce, non sa un cascante. Ah, lei una volta mi aveva fatto una canzone che si intitolava Dolce. L'aveva scritta lei. Io me la ricordo ancora. Era una canzone veramente simpatica. Fani. Fani, sound. Me ne canti un pezzettino. Dolce, kimini, camisama. Io con voi non mi ricordo altro. Kashika, secondo me si è canta Kimi niageru hana ozukande. Happy birthday! Hello, Se trovo quella canzone, ve me ne metto un pezzettino qui. Era tremenda, ma non per colpa sua, anch'io non sapevo cantare. E vabbè, e siccome questo è un date, come vi ho detto, adesso io per sedurre la nostra Kumiko canterò. Per lei al karaoke, quindi adesso mi sentirete cantare. Abbiamo solo 30 minuti, ma devo dare il meglio. Oh, Mika Nakashima? L'ho incontrata di recente, Mika Nakashima? Beh, comunque lei è molto. È simpatica, devo dire, anche se è cambiata molto nei... negli anni, sia come stile di musica che come tutto. però Andiamo a prendere il drink. Ok, Tregurei Kori Foshi? Vai. Tregurei? Vai. Già, se Vanni muore No, no, Koko Kara. Koko di. Ok <ride> Piccolo chimico Non è essere una sonde Ok Io prendo l'oron Ciao È bello perché con Praticamente con 1 euro e 10 a testa per 30 secondi Potete prendervi drink e anche cantare Bene, ciao a tutti Siamo al karaoke È costato pochissimo 2 euro e mezzo Con anche 3 drinks YASU YASU UTA Sai SAIKO E non stai neanche sponsorizzando il video <laughs> We <have to> go. <laughs> ha cantato molto la nostra comico Sei stanca? Un po'. È un po' stanca? E hey, nani? A dolce. dolce? Vuoi mangiare dolce? A mai Tabetai? Adesso allora la porta a mangiare qualcosa di dolce Donuts Dobbiamo rimanere sempre nel nostro cheap date budget di oggi Che è di 2500 yen Quindi adesso ne abbiamo spesi 2000 per il pranzo 300 per il karaoke Abbiamo ancora 100 yen Adesso prendiamo una ciambella Per la nostra Kumiko Ok, prendiamo questa Bene, 181 yen Quindi abbiamo preso anche il dolce per Kumiko Che non so neanche che gusto è Comunque siamo a Kabukicho per chi ce lo chiede eh. Adesso ci spostiamo Stiamo in zona Toccio, Toccio. Toccio. Andiamo all'ufficio del governo. Non lo so, questa frase di villetta dei 10.000 ce l'ho in testa ormai è... Avete visto? Mi ha appena sghittato un un corvo in testa, ma l'ho salvato con grazia ed eleganza, che sono due delle mie delle caratteristiche che mi contraddistinguono. Ok, se c'è un corvo che vuole colpire Kumiko, Kumiko è qui. No, solo a me colpiscono i corvi. Con le è... nani a no? Musicaste, Tavön, Nishi Shinjuku kara. Dabu che ci ho Ah, so. Wow, questo è un progetto che l'ho sentito che lo vogliono fare. No, quella è Nishi Shinjuku. Io vivevo là, vedete, in quel palazzo lì. No, in questo, scusa, in questo vi volevo E comunque vogliono, praticamente adesso si potrà camminare da Nishi Shinjuku fino a eh, Shinjuku Sanchome Era ora, sarà per le Olimpiadi, per le Olimpiadi sta cambiando tutto Guardate come sta diventando moderno il Giappone. Bene, è stata una bella giornata? Sì? sì? Sì Sì? Giornata Giornata Bella giornata Bella giornata Oggi Oggi È stata? È stata Una bella Una bella Giornata Sapete qua che posto è questo? Sono venuto qui per fare i 3000 special tantissimo tempo fa, se non vi siete visti il video andate a vedere, scusate se continuo a rimandarvi altri video, non andate cioè se non avete tempo, però è che camminavo proprio qua e vi ricordo ancora che ero a 3000 ero già super contento adesso essere qua a 10.000 che per i numeri di YouTube è niente, però se ci pensate... Eh. Sono 10.000 persone che si sono iscritte e hanno premuto ti seguo sul mio canale Cioè a me, a me fa piacere, cioè sono contentissimo Ma io sono molto settoriale quindi Perché comunque mi... Cioè, vuol dire che ci sono almeno 10.000 persone a cui piace il Giappone Perché non credo che a nessuno di voi non piaccia il Giappone se siete iscritti a questo canale Credo <ride> Cioè è un numero piccolo però ti fa pensare che ci sono almeno 10.000 persone a cui piace il Giappone Quindi io sono contento Contento, felice, sono Felice, felice. Anch'io, yeee! Siamo arrivati al Toccio, guardate com'è alto Guardate Io ho anche ballato davanti al Tochou In uno dei miliardi di video che ho fatto Guardate che bello Comico ski Yeeey Comico ha detto che è bello Oh mio dio, uno dei due edifici è chiuso Per cui c'è una fila interminabile Tonni Ok, siamo arrivati al Shinjuku Tochou. Wow, guardate che vista Chi è? Ah, oh, questo è il parco, uno dei parchi di Shinjuku E non è hanami parco? Ah, guardate, sono tutti a guardare i fiori di Sakura Anche se ormai sono finiti Questa è l'altra torre Vedete, sono due torri Anche se una, quella là è chiusa guardate, guardate quanto siamo in alto, siamo al 45esimo piano È altissimo Guardate che alto Wow Questo è il video Inception okay. Vabbè Finisce qui la nostra giornata <sussurra> <T 'anushikata? sussurra> E vabbè quindi ci vediamo domani alle 2 mm. Ok brava ciao <susurra>